Benvenuti miei sudditi, qui il vostro Dio Morreto che vi parla. Oggi faremo qualcosa di davvero speciale, ma prima devo, devo evocare il faraone Toton Camon dall'aldilà. Uh! Ecco faraone. Grazie maestro. Prego, non si preoccupi. È un vero onore averla qui in questa sede dell'Egitto a commentare queste secche Ma la devo informare che la serie non si chiama secche d'Egitto ma si chiama secche stellari. Non è un problema, ci penso io oh, ma... ma... Siamo De... nello... Tu che cazzo? Ci fai con la tunica? Non so, io mi sono andato a letto in pigiama Ragazzi, dobbiamo capire cosa è successo Sigla Sigla ah! Oh Nella nuova serie di Secche Stellari Terzo episodio I primi due episodi Sono stati apprezzatissimi ragazzi Abbiamo fatto delle view incredibili Grazie a tutti per il supporto E come avete visto Siamo partiti Il primo episodio Era giusto per capire come era la serie Scaldarsi. secondo episodio Michelino, che eh, fa morire da ridere Ed Prima. ecco un episodio divino Un episodio divino Abbiamo appunto Il dio dei boomer <ride> E del sole ah, a tutti insieme L'alboreto, ragazzi Super richiesto Se devo dire la mia Siccome sono stato tanto atteso Se questo video non fa 50.000 mi piace oh, Madonna <ride> Io poi non vengo più sul Non del top. Non vengo più Basta. Per chi si è perso gli episodi precedenti Questa è una serie in cui commentiamo le vostre cadute Che mi avete mandato alla mail che vi lascio sempre qua sotto Ricordagli una cosa fondamentale Di iscriversi al canale Che adesso siamo in 100.000 Mi sembravi molto convincente Di iscriversi al canale E vorremmo arrivare al milione prima o poi Mettere mi piace Perché adesso YouTube è un po' birichino E commentare per dirci un po' Come state, come va la giornata Ma questo è del, del mestiere pranzo. ragazzi No, tenete bene a mente che a fine video Noi incoroneremo come al solito La secca migliore del, dell'episodio Verrà incoronato il dio Di questo episodio dei, delle alboretate eh. Ho una domanda per l'alboreto. Qual è la tua secca più prepotente Quella che proprio ti ricordi che è l'alboretata ah, l'altro, ti guarda... anche se la caduta Peggiore è stata quella della, la caviglia, della caviglia, che però ah, abbiamo il video Sembra l'anno scorso si è rotto la caviglia Vuol dire che l'alboretata mm -hmm. più forte è stata probabilmente le scorpionate che ho tirato quando stavo imparando flip Immaginatevi ragazzi, quello che avete visto nel video della 100k challenge Quando ho fatto che credo, mi sono mollato quella bici così Immaginatevi avere un atterraggio sul duro Mi ricordo aveva già imparato flip sul duro, sul mulcio lui, un giorno Così facevo Lo sapeva già fare Va sul mulcio, sotto sopra E lo vedo sparire di collo Dammi. dietro l'atterraggio Possiamo iniziare a vedere le vostre cadute Frato Particello, impennatina Sì, non lo so fare bene sì, sì, sentiamo il gemito di dolore Questa. Questo è il motivo per cui ho paura di impennare Ragazzi, il frenino in mano quando si impenna Prima regola Bosco qua, alberi potrebbe esserci del Quanto cazzo, va veloce, bravo, figa Figa Oh, oh, oh, andrate. oh, grazie oh. oh, ma sai cosa voleva fare? Voleva attuare la tecnica della mimetizzazione Ah, vedi, è un ninja Eh, lo figlio c***o No, però così! No. Mi dissocio, ma anche senza casco, ma questa clip è altamente diseducativa. Riguardiamola! Noo! È molto diseducativa questa clip. Sembra le braccia del pazzo tra l'altro questo qua, guardate. Il braccio da stegosauro. Noo! ragazzi, casco, mi raccomando. Casco sempre! Poto. Piano! Piano! Scalcia via proprio.. Ma ah, vabbè. Oh, ho salvato, ho salvato Aspetto. Allarga po Bravo Eh no, oh, e no, no ho detto, allarga oh, oh, oh, oh. Come ho <ride> oh, è una bacchetta di No, è una bacchetta di Harry Potter Mi una Mi ha fatto America. una vada che nabra Sta Oh vada che Veloce anche, il rischio sì. c'è Ma veloce ragazzi, ho perduto oh, un po' il controllo oh, oh, oh, oh. No, anche vacca, qua Porca no. vacca no, no, fortuna che l'albero era piccolo, piccolo. Ah. Mi ricordavo un po' la a Prendere un pinetto molto Che anche lì il pinetto era piccolo esatto. E Pete aveva preso il manubrio con l'albero Ma che cazzo dice Finalmente qualcuno che mi invia delle clip Full HD okay. Ho già visto questo posto Ok, ah, ah sì, nel salto No non gli dicano se scemo mangi sassi No Oh hai bon fatto? Madonna, che stecca, rivediamola. Ha uscito. A posto, andato, giornata secchissima. Ovviamente. Dieta, qui Guarda che bella frustata con la testa. Ah, Madonna, che stecca. Anche lì ha staccato la bacchetta. Vedi? Cosa potrebbe completare sorprese È bello. Eccolo. Uh, ma che stecca, poverino. Esatto. Non l'ho capita molto. Allora, è saltato, era storto. Ah, gli è sci proprio scivolata. Madonna Però, faccio. bravo, guarda che ha messo subito giù le mani. Guarda che bravo. È stato reattivo, eh? Non come al alboreto calenti belli raga mi piacciono sempre ma come spettacolare questa caduta oh, albi oh, bellissima oh, oh, oh. Oh. Oh. mamma è esploso è esploso braccia in vista alla fine braccia in alto c'è lo spazio anche lui sa che è stellare Sei che No fila. fila no è pila? fila sì, sì. Ieri, Pila si si fila fila fila fila fila fila hai sentito che ha detto aia prima di prenderla? Porca oh. eh, la stava già sentendo? Vabbè. Ah, drop. Mm. Oh. Oh. Oh. Oh. oh! No, non è vero! E qui non ho capito l'aglia, gli si è puntato per terra il pedale, si è inchiodata la bici. E poi è in mezzo franno, un poi in mezzettino fronno. Capisco di soccorrere gli amici, ma quando vedete una secca così. La secca si filma fino alla fine, ragazzi. Per secche stellari, questo è altro. Fraticello! Porco cane le palle il commento valeva la caduta del papà oh, le palle Tenino secondo me no. Lungo eh, eh? lo salto Eccolo eccolo là il nostro amico Il nostro amico Johnny ricordiamo che quando si impunta si dice Johnny Salutiamo Johnny a casa ciao Johnny saluta Johnny ma cosa che stava dicendo? Si, se vedi lui però ah. vedi eh L'ho ripresa così. Sì, vedi, eh, vedi <ride> <ride> eh, Questo è un uomo distrutto. Però vedete cosa, quando diciamo di filmarle tutte fino alla fine. Perché è questo che dà quella spinta in più esatto. alla Castellare. Questo è che ha in più. Strata. Sgomata. <ride> <ride> ha provato la sgomata perfetta, ricordiamola, nel sì. mio tutorial. Video 10 che, che, devi, fare che devi fare in bici. Un ah. milione di views tra poco. Ah, qua giusto, questo qui è da Marco è Perché mi ha mandato la stessa secca ma da due angolazioni Una S, sembra un Bike non so quale Oh, però oh. In grasso in devo dire, bello, bello cattivo Vediamo l'altra angolatura Angolazione angolatura. Angolazione Però, anche da davanti Eh, che dire Questa è una bella secchina, eh Dinamica al punto giusto Ah, ah ok, guarda così eh, Ragazzi, però questo meme è passato di moda però ah. ah. Che stack DH Freezer. DH per potente Qua un alboretto e sarebbe in suono. Le cadute in DH ragazzi Devo dire che sono sempre le peggiori Perché quando si cade Poi si cade proprio come in questo caso sulle rocce è Sempre qualcosa per terra di appuntito, Molto appuntito. Penatina mi sa che qua è vicino a un, bricom un bricomel oh. Ma eccolo No, oh, no però. Ha tolto la mano Qui mancata la presa Tipo. Ruota girata, secca Qui, era spaventato di Aspetta, brutto Metti alla mano metti Ah no, c'è la faccia facciatina per terra là. E poi, alla fine, soffia, ah. soffia. Con un po', un po' di vento, devo dire Non ho usato i miei, i miei Death Cut eh. Cazzi, descrizione di Death Cut sì. sì. sì. non sempre sì. di più controllo Dritto per te <ride> ah. Oh, fly, oh, fly. Ma alla ah, sinistra proprio... Mamma mia ma proprio mani in avanti e manubrio in pancia Vabbè Però... Silenzioso Oh! Ah, oh Madonna! Mm, Pelato l'albero Pelatino eh. lì l'albero uh, eh, Mi sa che l'ha preso, no Mi sa che l'ha preso poi Perché gli si chiede lo scherzo Ah, sì. potrebbe essere... è arrivato tutto indietro, proprio Oh! E mi sa che è arrivato indeciso Oh! Spallata Spallatina mi ho fatto male alle palle attenzione sci in oh. cosa è successo? beh, quando comunque è così quando Stun... c'è la neve fresca così basta un attimo punterli sotto la neve avremo modo di sperimentarlo secche right. stellari non discriminiamo nessuno esatto Potete mandare in bici in sci qualsiasi sport trabalho. basta che siano secche è prepotenti testa. e originali nel senso vostro. questa la promette bene promette bene? vediamo <susurra> ah! Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Partiamo alla prossima BM BM Ma Cosa è tagnata 3-6 Allora 3-6 Ah ha fatto anche bene poppato bene Però gli si è buttato giù davanti a metà 3-6 Che brutto oh. Ricorda, adesso non mi ricordo. C'è un BMXR, una caduta famosissima di un BMXR che ha fatto tipo Cap dalla mega scalinata. Che si chiama il toro. Ultima, attenzione. secca, ultima, secca. E oh, oh. casco, ragazzi. Casco, il casco. Bene, Alboreto. Abbiamo visto ben più di 30 cadute anche oggi, ma non sono deluso. Un episodio veramente ricco. È eh, questo, ma proprio. Zuccoso Dopo una veloce rianalisi di tutti i video Chin Sono molto indeciso Tra l'ingheppata della vita in drop okay. E la secca in 3,6 6 in GMX no! Mi sa che la dro a quella del drop Perché, perché in ghepporeto Perché è in E poi perché quella di BMX è un errore Mentre quella col drop è proprio andata esatto. dal cielo Bene ragazzi, siamo giunti anche al termine di questo terzo episodio di Secchi Stellari. È sempre un piacere vedere tutte le vostre cadute. Mi piace veramente un sacco, mi sto divertendo sempre di più e soprattutto la qualità delle cadute sta aumentando. Sta aumentando, assolutamente. Bravi che cartellate così tanto. Un applauso. Fatemi sapere nei commenti chi vorreste vedere in un prossimo episodio di Secchi Stellari. Come, come al solito ragazzi, come ho detto prima, vi piace, iscriveteci, diteci chi volete vedere nei prossimi episodi e noi ci vediamo in un prossimo video, ragazzi, semplice, giusto? Oh, molto semplice, ma ragazzi, mi raccomando, ci vediamo a una prossima alboretà. Bye!